you Oggi è stato un test impegnativo, i ragazzi hanno dimostrato di avere molta personalità, hanno giocato una partita molto dirigente e e non rischiando quasi nulla cercando di fare sempre le cose più semplici possibili e io non posso che ringraziare i ragazzi per l'ottima prestazione che hanno fatto e per, per il risultato che portiamo a casa che anche se è un pareggio che ci sta stretto in quanto vincevamo 2-0 fino a tempo scaduto, loro hanno pareggiato nei minuti di recupero del secondo tempo ed è stata come una beffa perché i ragazzi non meritavano proprio il pareggio meritavano qualcosa di più per l'impegno per, per, per tutto quello che hanno fatto nell'arco dei 60 minuti e dispiace però da una parte sono contento perché hanno dimostrato di, di potersela giocare con tutti, soprattutto dobbiamo sempre ricordare che sono una squadra formata da molti giovani, eh, del 97 del 96 e, e questi qua oggi hanno dato il loro contributo permettendo al città di Sortino di cogliere questo punto nel campo dell'Iblea 99 e mantenere l'imbattibilità e continuare la striscia positiva dei risultati colgo l'occasione per ringraziare tutti i ragazzi a partire da e il portiere per finire da Ciccio Ravusa che è stato l'autore della doppietta del città di Sortino e ricordare ai ragazzi che bisogna sempre allenarci in quanto oggi per l'ennesima volta abbiamo sprecato molte palle e gol. addirittura tre limpide occasioni con Ciccio Ravusa e tutti per tutto col portiere che se noi avessimo quanto meno finalizzato queste occasioni, oggi forse portavamo Bottino Pieno a casa. Noi possiamo solo migliorare essendo una squadra giovanissima e mi ritengo di essere soddisfatto di fare parte di questa società. E un saluto agli amici di Sortino 5 TV.